Va bene, intanto che aspettiamo che la professoressa Tonelli ci raggiunga, io vi dico innanzitutto vi saluto e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Virtual Studium, Virtual Studium è il progetto di divulgazione online. Ok. so gli studenti. Io penso che...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 richieste, ok mi sentite? datemi un feedback, sono in attesa della professoressa Tonelli, forse la vediamo mi sentite? La professoressa mi sente? No. io non la sento trovo a togliere le cuffie Ok, professoressa prova a parlare, mi sente? Voi sentite la professoressa Tonelli? Dateci un feedback. Ok, questo è anche il bello della diretta. Okay, va bene, nel frattempo o io... oh, lo sento tutto o la sento, mi sentite? sì, io la sento forte e chiaro perfetto, io sento voi ce l'abbiamo fatta? Okay, fatta? ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta benissimo, bene ciao a tutti ciao allora, eh, mi trovo qui io sono Jacopo innanzitutto di Usina Campus e di, e di Ciclomaggio. Eh, sì. Mi trovo collegato con la professoressa Natascia Tonelli, eh, professore ordinario di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di, di Siena, che saluto e ringrazio per essere, aver risposto velocemente al nostro invito. Eh, per il pubblico di Ciclomaggio che ci segue, io volevo ricordare che la professoressa ha già collaborato con noi di Ciclomaggio per l'edizione sulla famiglia Bertolucci, su eh, Carmelo Bene e, e su Rabboni. Eh, inoltre per la famiglia Bertolucci ha anche curato la prefazione agli atti dei convegni, che è una copia che conservo gelosamente, ma oggi non parliamo né di Bertolucci né di Rabboni, oggi parliamo di Boccaccio. Coccaccio è un autore lettissimo, lo sappiamo tutti. Eh, è Soprattutto imposto un po da molto... me e studenti, spesso e volentieri, <ride> imposto agli studenti. Ma, ma, ma, io penso che la cosa bella del, dei classici, come diceva appunto il buon Italo Calvino, era che i classici non smettono di dirci quello che hanno da dire, non smettono mai, oggi ce ne rendiamo conto. E' anche il motivo per cui abbiamo scelto Boccaccio come tema, ma sono sicura che lei saprà introdurlo molto meglio di, di me, di quanto possa fare io. Quindi le lascio la parola. Grazie Jacopo e grazie a tutti voi per questo invito. E, sì, um, da quando è iniziato a comparire al nostro orizzonte, tristemente, questa quest epidemia, poi riconosciuta come... Pandemia, il nome di Boccaccio, è uno di quelli che si è fatto da, fin da subito in letteratura per il rapporto che ha appunto con, eh, con eh, una delle eh, pandemie più famose della, storia, della, eh, della nostra storia moderna, diciamo quella del 1348, talmente famosa da essere nota come... Eh, non la peste del 48 ma la morte nera addirittura no? sia perché trasformava il colore delle persone che appunto venivano contagiate sia perché appunto questo nero eh, descrive molto bene eh, il, il clima che si è abbattuto eh, sull'Europa intera in, in quegli anni, anni che vanno diciamo dal 1347 fino poi all'inizio degli anni 50, fino al 52 fino al 53 non fu del tutto debellata in Europa e pensate che in questi pochi anni ha eh, mietuto una cosa come 20-25 milioni di vittime, cioè eh, facendo il conto di quanto, di quanto eh, fossero le, eh, le persone eh, europee vi che vivevano in Europa in quel, in quel periodo, eh, significa un terzo della popolazione un terzo della popolazione è morta per, eh, per, questo, per questo contagio. E' eh, è appunto da, da questo clima, da questo paesaggio terribile che, che eh, coinvolge l'intero continente e eh, che coinvolge, eh, per quanto riguarda Boccaccio, la sua città, cioè Firenze, dove si calcola che forse appunto 40.000 persone morirono. Le, le cronache parlano di 100.000, però sono un po' delle esagerazioni delle quali non ci possiamo tanto fidare, ma l'idea è appunto che un terzo della popolazione fiorentina di quegli anni o più di un terzo, forse la metà, sia scomparsa eh, in, quel, in quel periodo. Ecco, da questo, da questo clima, da questo momento tragico che è stato considerato come un proprio, una vera e propria frattura storica per gli intellettuali del, dell'epoca, un po' diciamo paragonato al, alle grandi catastrofi bibliche come, che so io, il diluvio universale oppure, eh, oppure, oppure il giudizio finale, l'attesa eh, del giudizio finale, eh, questa, a partire da questo che, che Pocaccio definisce... L'orrido cominciamento che racconta, inizia il racconto, il romanzo propriamente del uh, Decameron. Ed ecco è, è per questo appunto che uh, Boccaccio viene tanto uh, richiamato in questi, in, questi, in questi giorni. Ecco. Sì, sì, sicuramente. Sì, e... Non so se c'è e... qualcosa da di... aggiungere. Sì, eh, no, chiaramente ehm, la, le analogie che, che possiamo continuare a vedere sono davvero tantissime. E, eh, vabbè, a partire diciamo, dalla provenienza da Oriente, no? di, questa, di questo contagio, che naturalmente era portato in modo, in modo diverso, però sempre attraverso dei fisicamente attraverso dei mezzi di trasporto che allora erano mezzi di trasporto in particolare commerciali, no? quindi eh, a fine del 1947 approdano in, in Sicilia delle Galè di, di genovesi, e, eh, e insieme ai marinai sulle navi ci stavano i topi e sopra i topi ci stavano le pulci, quindi la, è la pulce il veicolo di contagio della, della peste, che è peste bubbonica o peste anche di tipo. Sicuramente ci sono tante analogie tra quello che stiamo vivendo noi in questo momento e quello che ha vissuto adesso lei parla di, di, di topi e qui adesso si parla di, di pipistrelli. Sì, eh, sicuramente sono tante le, le analogie possiamo trovare dalla paura del contagio alla psicosi a, non so, la difficoltà dei medici anche a trovare una cura e addirittura la sospensione dei, dei riti funebri io penso che da tanti, erano tantissimi anni che non, non si prendevano dei, dei provvedimenti del del genere ma Ecco, adesso volevo entrare nel vivo della questione, volevo chiederle, mh, dato che così come Boccaccio si chiede il, il senso di, questa, eh, di questi grandi eventi, così lo facciamo appunto anche, anche noi e volevo chiederle qual è il senso della peste per Boccaccio e leggendolo in che modo noi possiamo trovare un senso a questa esperienza. Ma guarda, intanto volevo riprendere un attimo lo spunto che mi hai dato prima relativo alla suppressione e all'eliminazione dei riti funebri, perché è una cosa veramente straziante ed è quella che diciamo, più mi colpisce, perché abbiamo tutti presenti queste immagini terribili di, di, de, del de camion militari che portano via le bare dalla, dalla città di Bergamo. Ecco, se, eh, se avete voglia vi leggo... Qualche passo da, dall'introduzione del Decamerone, eh, che è appunto quella in cui eh, Boccaccio descrive eh, la situazione fiorentina della, della peste, che cosa porta eh, la peste eh, fra gli uomini, eh, e dice che ehm, le genti morivano e assai ne erano di quelli che di questa vita senza testimonio trapassavano quindi non avevano nessuno vicino, nessun testimone, nessun affetto vicino. E pochissimi erano coloro ai quali i pietosi pianti e la mare lagrime dei suoi congiunti fossero concedute. Nessuno aveva vicino qualcuno che lo piangesse. Erano radi coloro i corpi dei quali fossero più che da un dieci o dodici dei suoi vicini alla chiesa accompagnato. Ecco, non c'erano più, processioni più ampie che di dieci o dodici persone. Ed è proprio questo punto, cioè l'eliminazione delle esequie, ehm, il fatto che i morti non possono venire pianti o non vengono pianti perché i vivi hanno da pensare alla loro propria sopravvivenza, quello che mh, eh, Boccaccio indica come segno eh, terribile della dis disgregazione familiare e della disgregazione sociale e quindi è questo è da qui, da questo punto, eh, che bisogna ripartire per ricostruire qualcosa di nuovo, quando i vivi non hanno più modo di pensare di pensare ai morti intorno a loro, ai parenti morti. E, e, e ancora, per esempio, una cosa che mh, sembra veramente... Eh, di leggere le, le cronache odierne e non le cronache del, del 300, perché Boccaccio poi eh, nella sua descrizione è molto, molto vicino a quella, a, alla descrizione che fanno, fanno i cronisti. Ecco, sentite che cosa dice, sempre nell'introduzione. Lasciamo stare che l'uno cittadino l'altro schifasse, cioè evitasse, e quasi niuno vicino avesse dell'altro cura, e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero, quindi i vicini, cittadino, i vicini, i parenti, ehm, non mai si visitassero e di lontano, quindi salutavano da lontano, era con sì fatto spavento questa tribolazione entrata nei petti degli uomini e delle donne che l'un fratello l'altro abbandonava. E il zio, il nipote, e la sorella, il fratello, e spesse volte la donna, il suo marito. E che maggior cosa è e quasi non credibile, i padri e le madri, i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire. Chi favano? Quindi i padri e le madri evitano di visitare, di aiutare i figli, come se non fossero figli loro, perché appunto per evitare. Il contagio eh? e questa cosa incredibile. Che i, pari, i parenti non si visitano o si salutano solo da lontano. Sembra veramente di, di, di leggere appunto le pagine dei nostri giornali o le prescrizioni dei nostri. È una somiglianza importante e sicuramente fa effetto sentire queste parole in, in questo periodo così, così particolare. Sì, sì, è un'analogia un veramente sconcertante. Però ecco, per, per quanto diceva eh, in seguito, e cioè sul fatto che effettivamente... Mm, si chiedevano tutti quanti quali fossero le cause di questa, di questa pestilenza, di questa morte, della quale la scienza non sapeva dare ragione anche allora. Eh, I medici arrancavano, tentavano spiegazioni, ma l'idea del contagio, per esempio um, il contagio sarà... Uh, uomini e animali non era una cosa contemplata dalla medicina di allora quindi um, ecco che fossero state le pulci, lo compriamo noi ora, no? ma allora, allora no. Um, si chiedono quale, quale potesse essere la causa e eh, che cosa si rispondevano. Pensavano che uh, c'erano due possibili risposte e tutte e due um, erano risposte che ricorrevano a all'oltre naturale diciamo non, appunto essendo impossibile trovare in natura le spiegazioni sufficienti per cui eh, gli uomini pensavano che si trattasse dell'ira di Dio nei confronti della matta bestialità dell'uomo dei comportamenti appunto non religiosi o non PI che eh, gli uomini di allora conducevano quindi ira divina punizione divina nei confronti dell'uomo da un lato. Dall'altro lato invece c'era chi sosteneva che fossero delle congiunzioni astrali e in particolare diciamo che la causa principale era, era Saturno eh, eh, secondo, secondo coloro che avevano questa idea di determinismo astrologico ecco era il pianeta di Saturno che dettava questa sciagura questa questa eh, universale. Eh, questo è in genere mh, quasi tutti la pensavano così eh, poi per fortuna c'era l'avanguardia intellettuale ecco, questo mi sembra che sia importante da, da ricordare e eh, nell'avanguardia intellettuale dobbiamo annoverare sicuramente i più grandi intellettuali del 300 che sono e boccaccio certo, eh, certo. E, e, e la cosa straordinaria è che appunto, sia l'uno eh, che l'altro insieme ad altri intellettuali si, mh, si scrivono eh, e si scrivono in sonetti perché era il modo insomma di, di, di riflettere poeticamente, di scambiarsi idee anche in materia, materie etiche o scientifiche come come questa, si scrivono dei sonetti e si chiedono appunto se, se sia per la colpa degli uomini che Dio si vendica o che cosa sia. Ed è straordinario che invece loro, che sono poi religiosi, Petrarca in particolare in quel periodo, no? però fanno ricorso alla ragione e dicono se eh, Petrarca in questo sonetto in cui risponde dice ehm, adesso vi voglio citare il verso giusto. Dice, se l'intelletto umano è prode e saggio, corso di stella non può fargli oltraggio, quindi non c'è corso di stella, quindi non c'è niente di soprannaturale che possa eh, cambiare eh, la, le sorti di un uomo se il suo intelletto è prode, prodezza e saggio e saggezza, quindi coraggio e saggezza sono, sono diciamo, le stelle polari che devono guidare eh, le azioni, le azioni, le azioni dell'uomo. Questo per, per quanto riguarda appunto questi grandi intellettuali, quando tutto il mondo è allo sbando, ecco, loro invece eh, tengono fermo il timone della ragione. Questo mi sembra anche molto, è un molto importante. È un bellissimo messaggio perché in, questi, in questo periodo tutti comunque tendiamo a lasciarci trascinare dal panico e il fatto che la ragione debba comunque in qualche modo guidare la azioni dell'uomo è sicuramente il miglior consiglio che possiamo dare ai nostri, a chi ci segue perlomeno. Ecco, io penso che uno dei passi più interessanti del Decameron, è appunto quello che stava leggendo prima lei, è quello dove appunto si descrive l'orrore creaturale del, dell'effetto della malattia sui corpi, però se non ricordo male Boccaccio eh, terminava appunto questo, questo passo con eh, un diciamo rimandando all'atmosfera della campagna, del contado, il luogo dove alla fine la brigata, come sappiamo, si, si rifugia e si rifugia in un mondo fatto di, di, di letteratura alla fine. Quindi vorrei in un certo senso anche dare un messaggio positivo, volevo chiederle se eh, in Boccaccio si può parlare di valore salvifico della letteratura. Ah, senti, se ne può parlare um, in, in molti sensi. Allora, um, intanto va bene, lo sappiamo tutti quanti, però forse non è sbagliato, aiuto, ricordarlo <ride> ora. Eh, come, come sapete, eh, sono questi giovani che su iniziativa di una donna, nella chiesa di Santa Maria Novella, eh, sette ragazze e tre eh, giovani uomini eh, decidono appunto di allontanarsi dalla, dalla città e di spostarsi, come, come diceva Iacuo, nel, nel contado. Allora, non perché in campagna non si morisse di peste, lo, dice, lo dicono espressamente loro, muoiono i contadini quanto i cittadini. Questo è chiaro a loro che partono, quindi non è che cercano di, di darsi alla fuga per evitare, così come fanno invece altre brigate che pensano che da un lato magari eh, il gozzovigliare sia più utile che non stare più, chiusi in casa, altre che dicono stiamo chiusi in casa, non vediamo nessuno annusiamo delle cose profumate che ci tengono lontano l'odore dei corpi putrefatti ecc. No, loro sanno che vanno in campagna però la eh, la si muore quanto in città e allora perché vanno in campagna? perché si allontanano? si allontanano proprio da questo ehm, sfacelo morale che li circonda eh, non vogliono condividere con questi cittadini che abbandonano i propri carri, abbandonano i loro morti che non li seppelliscono eccetera, eccetera, non vogliono più condividere niente vogliono ehm, pensare a quelli che sono i valori autentici profondi dell'uomo dicevamo prima della della ragione eh, la ragione degli intellettuali è anche la ragione di questi giovani che partono eh, è straordinario quello che dice Boccaccio di Pampinea che è un po' la leader del gruppo, è eh, quella che ha l'idea di partire, è quella che eh, dice non c'è niente di sbagliato se stiamo insieme donne, e uomini eh, è la verità davanti a Dio che difende il mio operato io non faccio niente di male quindi non, non mi interessa il giudizio degli uomini e, e Boccaccio dice di lei eh, lasciato stare di dire dei pateri nostri decide che cosa fare quindi va bene pregare però adesso abbiamo pregato decidiamo cosa fare e organizziamoci secondo ragione allora la loro ragione li porta nel contado e li porta a tentare mh, di passare questo tempo in modo che sia allegro e divertente perché questo è un, è un punto eh, fondamentale su cui Boccaccio insiste moltissimo e poi ci tornerò eh, quindi in modo allegro e divertente e utile e sano e dignitoso allo stesso tempo e, ehm, e per fare questo usano la letteratura non la letteratura in genere ma usano il racconto quindi le narrazioni la letteratura salva la vita, diciamo la salva nel senso che non li fa morire, questo no, perché sappiamo che dopo 15 giorni loro tornano in città dove la peste è imperversa più che mai, sono stati fatti tutti i calcoli di quando precisamente questi giovani stanno via, di quando tornano, eccetera, eccetera, tornano e sanno che possono essere colpiti dalla morte tanto quando sono partiti dalla città il rischio del contagio non è diminuito al loro ritorno che cos'è cambiato? è cambiato il loro modo di concepire e la vita e la morte quindi non sfuggono dalla morte perché adesso la sanno affrontare avendo riacquisito tutti questi valori eh, dell'umanesimo diciamo così, del umani che, ehm, che, che, che sono quelli per loro fondamentali e li riacquisiscono attraverso la letteratura. Quindi la letteratura ha questa funzione ehm, di salvezza morale in un certo senso, non, non tanto fisica, ma di salvezza morale e di, eh. um, di rifondazione di una civiltà basata su, sui valori che questi giovani condividono e che eh, appunto si rinsaldano eh, e che mh, riescono a, a mh, dar loro la forza per fondare in un certo senso un'altra società che sarà la società che dovrà rinascere ecco, dalla, dalla morte di quella, eh, di quella colpita da, da, dalla pandemia eh, quindi in questo senso la letteratura forma la, salva la vita, è un percorso di formazione attraverso la letteratura che li porta ad essere uomini che tornano e che o vivranno o sono pronti per lietamente morire, dice Boccaccio, quindi possono eh, morire con un'altra consapevolezza e con un altro senso della della vita, diverso da quello che avevano quando hanno lasciato la città di Firenze quindi in questo senso direi che la letteratura salva la vita la vita bene. in senso alto e, e come la intendiamo sì, sì, sì, come sì, la sì, la certamente. certamente certamente bene, eh, tre commenti mi chiedono del ruolo del, del comico se adesso riprendo sì. esattamente. ecco sì, sì, sì, sì. Eh, sì, Ci volevo tornare anche perché ehm, dicevamo il, il senso del divertimento e del, del, del piacere, del raccontarsi le cose, dello stare insieme allegramente, l'allegrezza della mente, ecco, che alla quale Boccaccio tiene moltissimo e eh, come dico eh, spesso ai, ai miei studenti se non ridete mentre leggete il Decamerone non capite che cosa c'è scritto perché è un libro che continua veramente ad avere una forza di eh, divertimento straordinaria per tutti noi, c'è un po' il problema della lingua della comprensione, questo sì perché è la lingua di Boccaccio... Eh, questo no? poi mi piacerebbe farle una domanda dopo che ha finito di rispondere a, a questa e, e dicevo che in uh in questo senso Boccaccio è in sintonia con le prescrizioni mediche del tempo. Allora dicevamo che eh, i medici non sapevano affatto fatto dove mettere le mani, come, come fare, come dice, come dice Boccaccio non andavano proprio più nemmeno a visitare eh, i malati o quelli che si prestavano ad andare dai malati eh, si facevano dare un sacco di soldi prima ancora di entrare nel, nelle case e si facevano vedere l'ampolla la, la, con dentro le urine da, da ben lontano e poi se ne andavano voltati dall'altra parte per non respirare l'aria malefica che pensavano che portasse appunto eh, il contagio. Quindi i medici ben poco sapevano e ben poco potevano. Però ecco, in quel periodo mh, nascono tanti, tanti trattati dedicati alla pestilenza eh, e, e in particolare ce n'è uno ehm, di un medico fiorentino molto famoso, molto importante, tra l'altro amico personale di Petrarca che eh, si chiamava Tommaso del Garbo, eh, il quale appunto scrive un consiglio contro la pestilenza e eh, questo consiglio contro la pestilenza raccomanda di stare allegri, raccomanda di stare allegri perché questa Allegria, il riso, il riso aiuta moltissimo a difendersi, eh, se non proprio dal contagio, ecco, dalla depressione che, che è tutto quello che il contagio determina crea nelle persone e quindi diciamo in un certo senso è un po' il programma del Decamerone questo, no? per sì. di, di creare occasioni di eh, allegrezza e in questo senso potrebbe essere utile anche questi, di questi tempi rileggersi le novelle certo, certo. di Boccaccio. E il problema, ritornando a quello che stavo dicendo prima, è un po' la barriera linguistica che c'è tra noi e Boccaccio. Noi diciamo io e i miei colleghi da studenti di lettere penso che eh, con un buon apparato critico si possa fare di tutto eh, però ho visto che negli ultimi anni c'è stata un po' la moda di tradurre anche i classici eh, del 300 in, in italiano moderno lei cosa ne pensa? Lo può consigliare ai nostri ascoltatori e ai nostri spettatori oppure è, è un abominio? No, non è un abominio perché io... Io penso che, vabbè, eh, da un lato ci sono i lettori esperti, e, e voi state studiando per essere dei lettori esperti. Quindi è un abominio per un la laureato in lettere, mandarsi a leggere la traduzione di Busi del De Camerone. Questo sì, lo sì. riterei un po' un fallimento anche delle nostre, della nostra didattica, che alla fine, una volta laureati, vi, le vi leggete il De Camerone in traduzione. Però però anche no, nel senso che il decamerone di Busi fa perdere tantissimo, ovviamente come tutte le traduzioni dell'originale, ma però recupera anche tante cose e riesce a, a veicolare comunque il comico in modo non, non banale. Ecco, per esempio la lettura della, della traduzione di Busi non, non è una cosa che non mi sento di consigliare, anzi, non a voi, perché se vi trovo con <ride> Busi. Vale. Però per chi eh, appunto, non ha in questo momento gli strumenti per poter leggere il Decamerone, a parte il fatto che esistono delle edizioni con una parafrasi quasi completa a uh, piedi pagina, quindi insomma diciamo, che tutti potrebbero essere abbastanza invogliati alla, alla lettura del Decamerone. De Però ecco, quello di Busi, a parte il fatto che elimina tutta la cornice. Quindi diciamo, tutti questi aspetti di cui abbiamo parlato, che sono mm -hmm. fondamentali, quella che viene detta Cornice, ma che in realtà è la, la struttura del romanzo, perché di romanzo si tratta in cui le, le novelle vengono utilizzate, no? eh, questo, tutto questo si perde perché la scelta che ha fatto è quella di... Eh, di di preferire le singole novelle al, al romanzo in sé, però è una, una traduzione molto intelligente, molto spirituosa, molto, molto ben fatta. Ce ne sono altre parziali, però magari un pochino più fedeli, un pochino più scolastiche, diciamo, tra virgolette. Eh, quella di Busi è molto divertente, sì, sì. Sì, sì, conosco la traduzione di Busi, però io ammetto di aver letto anche il Decameron originale, quindi spero mi possa <ride> perdonare. Beh, io, io direi che il, il nostro appuntamento si possa anche concludere ma prima c'è cioè, una domanda di rito che facciamo ai nostri ospiti e, appunto oltre al Decameron in questo caso ovviamente cosa vuole consigliare ai nostri spettatori per così agevolare la permanenza in casa? Ah, dunque una cosa bellissima un romanzo meraviglioso che io via via rileggo e che è l'amore ai tempi del colera, <ride> ci cioè, rimaniamo insieme ma con un lieto fine meraviglioso, così i nostri, eh, va bene, di Marquez naturalmente per chi non lo sapesse è uno straordinario sì. scrittore, va bene. Sì mi sento di consigliare l'amore ai tempi del colera anche cioè, oltre l'amore ai tempi del colera cent'anni di solitudine che è anche cioè, certo certo. Eh, benissimo. Io adesso Benvene. ringrazio lei ringrazio ovviamente il rettore il professor eh, Torcisio Lancioni Marta Moschini i ragazzi di ciclo maggio Usina Campus e Uredio che lavorano 24 ore su 24 per, eh, per portare avanti questo progetto ma prima ricordo che domani alle 17 su Usina Campus ci sarà la diretta di Luca Versichelli su appunto l'Europa e l'invulnerabilità della paura non penso di aver nient'altro da dire ringrazio ancora un'ultima volta lei per la compagnia e per questa bella chiacchierata e Grazie. nulla ci vediamo nei prossimi giorni